Bene, siamo alla lezione sul registro elettronico, in particolare alla gestione degli alunni, ovvero le assenze, le giustificazioni, le uscite anticipate e i ritardi. Quindi entriamo nel nostro, registro, nel nostro registro elettronico. Bene, accediamo quindi al registro di classe, cliccando O, tasto grande rosso, Oppure possiamo entrare dal menu principale, alla voce Registro di Classe, Registro di Classe. Benissimo. Quindi, una volta confermata la classe in cui siamo a fare lezione, fermiamo indicando l'orario. e iniziamo a fare l'appello. Se l'alunno risulta presente si lascia invariato la P di presente. Se invece l'alunno, in questo caso De Cortes, risulta assente, clicchiamo sulla letterina A. Immediatamente apparirà il numero 1 che indica le giustificazioni che deve fare che deve fare questo alunno quindi mettiamo che il giorno dopo lo stesso insegnante torna in classe a firmare si troverà Che la luna dei cartes deve eh, giustificare un'assenza. Quindi si clicca sul nome dell'alunno e quindi si va a giustificare l'assenza del giorno. cliccando su giustifica, benissimo, si chiude la finestra e l'alunno automatic automaticamente viene giustificato e sparisce il numero 1, ma torniamo indietro, nel caso invece l'alunno entri in ritardo andiamo a cliccare sulla lettera R e andiamo a indicare finestra che apparirà di seguito l'orario in cui l'alunno è entrato in ritardo l'orario può essere cambiato o utilizzando segni più e meno oppure cliccando direttamente nella casella indicato l'ora e scriviamo l'orario di rientro in ritardo come vedrete apparirà una scritta eh, gialla nella colonna di variazione delle presenze con indicato l'orario del ritardo e anche sarà smarcata di giallo la lettera R e apparirà di nuovo il numero delle giustificazioni che deve fare l'alunno l'alunno rientra con la giustificazione al momento del rientro in ritardo si sbarca la casellina che giustifica il ritardo in questo caso l'alunno all'alunno non risulterà vedete che deve giustificare il ritardo facciamo poi l'esempio quell'alunno esca prima clicchiamo sulla lettera U clicchiamo l'orario di uscita e salviamo e come vedete appare la scritta blu nella colonna della variazione delle presenze e blu diventerà la letterina U, a fianco all'alunno. Bene, se poi il docente vuole vedere le assenze nei propri orari degli alunni, in registro personale valutazione orale assenze dal menu principale e come vedete appariranno le eventuali assenze svolte dall'alunno in questo caso facciamo l'esempio dell'assenza torniamo in valutazione all'assenza allora, ah, scegliamo la materia che ci riguarda e vedremo appunto l'elenco delle assenze svolte dalla luna in questione Bene, grazie per l'attenzione, alla prossima lezione.